tutti, buongiorno a voi spettatori qui in sala Palazzo Mezzanotte, naturalmente un saluto rivolto anche a quanti ci stanno seguendo in streaming sul nostro sito www.lefonti.tv per questa settima edizione del nostro HR Forum, questo appuntamento ormai annuale che noi dedichiamo proprio alla riflessione rivolta allo sviluppo del mondo del lavoro e delle risorse umane, un tema che continua ad ma che soprattutto continua a farci riflettere alla luce delle dinamiche che stanno caratterizzando questo periodo particolare che abbiamo definito post pandemico della new normal dove però ecco alcune tendenze che proprio si sono affacciate con la pandemia continuano a persistere, a perdurare come ad esempio ecco il fenomeno della great resignation ma non solo, ecco li vedremo, cercheremo di analizzarli proprio in questa Mattinata di lavori e eh, di tavole rotonde. Cercheremo di fare luce sui diversi trend che stanno caratterizzando il mondo del lavoro e eh, delle risorse umane in un periodo che lo sappiamo resta particolarmente complesso da gestire sia per le aziende che eh, per i lavoratori. In, un, in una, eh, una cornice economica ancora difficile, per tutte le sfide vecchie e nuove che eh, continuiamo a dover affrontare dalla situazione incerta. Eh, economica, finanziaria, la crisi eh, dei mercati, le turbulenze del settore bancario, il perdurare dell'inflazione, tutti i fattori che naturalmente incidono eh, sul mondo eh, del lavoro. Parleremo poi anche e eh, inevitabilmente del ruolo della leadership che deve configurarsi in una maniera diversa, proprio eh, in un contesto che muta, che cambia e le nuove abilità ecco, che i leader devono sviluppare per cercare eh, di attirare ma soprattutto di trattenere i talenti perché se c'è un fenomeno che eh, caratterizza ecco, questo periodo storico è proprio l'altissimo, l'elevato turnover. Cercheremo eh, di capire per perché? E ecco in tutto questo assume proprio un ruolo centrale il contributo eh, delle risorse umane, degli HR manager, degli HR director che non sono più solamente ecco, sono delle figure eh, da interpellare ma in realtà proprio sono il punto nevralgico ormai eh, delle, delle aziende ecco, la forza motrice del cambiamento e dei piani strategici. Tutto questo però non sarebbe possibile senza l'aiuto fondamentale della tecnologia della rivoluzione digitale tecnologica tra l'altro con una nuova rivoluzione che si affaccia a quella legata all'intelligenza artificiale che modificherà in maniera irreversibile il mondo del lavoro ecco noi di tutto questo parleremo proprio eh, in questa lunga mattinata di lavori qui a Palazzo eh, Mezzanotte cercando di fare luce su questi punti che vi ho elencato grazie al contributo dei nostri speaker che ringrazio naturalmente per aver partecipato a questa settima edizione del nostro HR Forum. Ma io non mi dilungo ulteriormente in chiacchiere perché possiamo iniziare proprio ecco questa mattinata di talk eh, con la, la prima eh, tavola rotonda dal titolo Un incontro difficile, il mismatch domanda offerta nell'era digitale. E allora io invito i nostri primi speaker a salire qui sul palco, ovvero... Fabio Aiello, Head of Corporate Sales Infojobs. E poi ancora Stefania Barbato, Learning and Innovation Program Designer Talent Garden. E Nicola Spagnuolo, Direttore CFMT, Centro Formazione e Management del Terziario. Eccoci qui. Benissimo, ecco, si accomoda anche il nostro ultimo speaker, prego. Eccoli qua. Bene. Bene, allora ecco, siamo pronti appunto a, a iniziare eh, la nostra discussione in questa prima tavola rotonda. Un eh, titolo insomma che già ci dice molto eh, e pone l'attenzione su alcuni focus. Innanzitutto, il mismatch ecco, della domanda offerta nell'era eh, digitale, questa incapacità di eh, trovare ecco, dei, dei talenti e le richieste del, del mercato che non vengono sempre soddisfatte. Io partirei innanzitutto dal dottor Aiello, eh, anche perché ecco, Infojobs eh, sicuramente ci consente di fare una panoramica. Eh, lei ha una posizione naturalmente privilegiata in tutto questo perché Infojobs è il sito di recruiting numero uno in Italia con 7 eh, milioni di candidati iscritti e 5 mila aziende che vi scelgono per individuare proprio i migliori talenti. Ecco quindi ecco da questa sua posizione di osservazione eh, privilegiata ci fa anche ecco, una panoramica di mercato, quali sono i trend che caratterizzano questo periodo storico nel mondo del lavoro? Sì, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, questa importante occasione e riferimento per l'HR. Uh, sì, i numeri che ha, che ha anticipato uh, raccontano un po' la nostra dimensione in termini di osservatore del mercato del lavoro. Uh, siamo una realtà, una digital company, Infojobs, uh, che opera nel settore del recruiting, uh, siamo in Italia, presenti dal 2004 e con subito.it eh, facciamo parte di una multinazionale eh, presente in 12 paesi che opera con successo in 12 paesi raggiungendo ogni mese circa 1.300.000 visitatori. Ecco, questi numeri fondamentalmente rappresentano ricchezza per noi di informazioni e quello che abbiamo osservato da questo eh, momento particolare, ecco, il nostro osservatorio istituisce un, un contesto socio-economico sicuramente molto eh, sfidante e stimolante per le imprese che si trovano in questo momento a, ad operare e a fare business. Al tempo stesso, complicato ulteriormente da nuove modalità di approccio al mercato del lavoro, eh, sono fondamentalmente trasformate dal periodo post-pandemico. Tutto questo eh, ha richiesto eh, reazione da parte delle aziende. Oggi abbiamo osservato eh, una maggiore attenzione eh, verso quelli che sono gli interessi e i bisogni delle persone. Un po' un paradosso, no? se parliamo delle risorse umane, definire un po' una, ecco, per le risorse umane una, un concetto di centralità delle persone, ma è quello che si sta riafformiando. Lo abbiamo osservato nell'ultimo eh, anno, nella seconda parte del 2022 ed è un trend confermato anche all'inizio 2023. Attenzione alle persone, ai bisogni e agli interessi. Cosa significa? Significa per le aziende eh, attivarsi ed attivare eh, leve di, eh, di welfare aziendale con l'obiettivo che lei ha già anticipato di eh, trattenere i migliori talenti e perché no anche acquisirne di nuovi. Questa è un'altra sfida e poi vedremo in avanti. Uh, non solo welfare aziendale ma altro trend che abbiamo osservato è anche una modalità differente da parte delle aziende di poi andare a cercare competenze e quindi abbiamo osservato una leggera contrazione di quelli che sono i classici strumenti di comunicazione delle nuove offerte opportunità di lavoro, faccio riferimento agli annunci no, per gli operatori del settore, per recuperare e, ehm, più energia e più attenzione rispetto a quello che poi oggi è la ricerca diretta. Quindi sempre più aziende abbiamo osservato hanno, che scelgono le nostre soluzioni, hanno scelto anche di affiancare al classico annuncio la ricerca diretta in database. Questo significa eh, sicuramente privilegiare un approccio diretto, personalizzato, e abbiamo osservato nell'ultimo anno, confermato il trend all'inizio 2023, come oltre il 40% di aziende si è, si è aumentato e abbiano scelto di affiancare al posting la ricerca in database, quindi con soluzioni mirate e tailor-made che restituiscono già fondamentalmente uno screening dei profili più in linea, pronti per essere contattati. Questo, se vogliamo, è anche una sorta di eh, effetto di quello che è, no? beneficio che la tecnologia può eh, prestare alle, alle persone. Altro trend confermato, così come il, per il 2022 anche il 2023, Uh, sarà un anno importante dal punto di vista delle assunzioni e delle opportunità, Abbiamo, uh, noi ogni anno conduciamo uh, un, delle indagini interne con le HR che utilizzano le nostre soluzioni e uh, l'87% degli intervistati ha confermato come il 2023 sarà un anno ancora importante per, la, per le assunzioni, se c'è un 13% che ha confermato di uh, preoccuparsi e attivarsi solo delle dimissioni, c'è un interessante 28% invece ha anticipato importanti volumi di, uh, di recruiting. Questo è il punto di vista delle aziende. Candidati, visto fondamentalmente qui il topic no, è il mismatch, la difficoltà di incontro, domande e offerte. Lato candidati abbiamo osservato come l'elemento retributivo, è chiaro, rappresenta sempre no, il principale interesse ma non è più solo quello esatto, ecco questo insomma è già una, un elemento importante che dobbiamo sottolineare perché proprio questa è una diciamo, tendenza che si è affermata sempre di più consolidata dalla pandemia in avanti eh, si ha un approccio nei confronti della, della professione del lavoro ben diverso rispetto agli anni 80, 90, insomma dove il lavoro era un po' il centro no? dell'esistenza, invece adesso c'è un ribaltamento di gerarchie, si considera la propria, eh, diciamo, la, la possibilità innanzitutto di conciliare gli aspetti della vita privata e quelli della vita lavorativa come un must, eh, quindi ecco tutte le, le, le cose legate all'autorealizzazione personale e non solo professionale diventano Uh, indispensabile ecco, per cercare proprio di attrarre i lavoratori migliori. Sì, uh, sintesi perfetta, è quello che ha restituito il nostro osservatorio, stesse indagini le conduciamo anche sui candidati, ed è emerso, dicevo prima, no, l'elemento retributivo sì, ma non solo, soprattutto per i più giovani, più giovani che oggi sono attenti uh, e ricercano delle opportunità di lavoro dei progetti. Eh, ricercano eh, quindi eh, offerte chiare, progettualità chiara, eh, occasioni di eh, prospettiva e sviluppo, eh, ricercano un purpose, uno scopo aziendale in cui rivedersi e al quale contribuire per poter essere sempre più protagonisti fondamentalmente. Ovviamente anche l'aspetto del benessere, clima aziendale, quello che definiamo ormai da tempo work-life balance, no? quindi possibilità di conciliare vita personale e vita professionale, è un altro must, quindi un'altra eh, esigenza a cui oggi i candidati, soprattutto più giovani, non sono disposti a, a rinunciare. Certamente, ecco. quindi ecco, diciamo che il termine valore e valori assumono un significato insomma, sempre più eh, di rilievo al di là ovviamente anche dell'aspetto retributivo che sicuramente rimane importante soprattutto l'abbiamo detto nell'introduzione in un momento di, di crisi economica dove insomma, ci sono tanti fattori che stanno limitando proprio il nostro potere d'acquisto e quindi tutto questo si riflette poi eh, sul benessere eh, delle famiglie ma non c'è solo questo aspetto e ne parleremo tanto naturalmente in questa eh, mattinata Ecco un'ultima uh, riflessione con il dottor Agliello, perché i dati appunto, e eh, ritorniamo alla parola mismatch, parlano in maniera incontrovertibile proprio no, di questa discrepanza tra eh, il, le richieste del mercato del lavoro e eh, poi insomma le effettive, ehm, le effettive competenze disponibili sul mercato. Ovviamente noi pensiamo immediatamente ai profili STEM, cioè a quelli legati alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e, e via. Di Scorrendo. però lei mi diceva in realtà che il, la panoramica il quadro è molto più ampio ecco, quindi le chiedo quali sono i profili più ricercati e quelli che invece mancano nel mercato del lavoro di oggi Sì, e anche qui il quadro l'ho già anticipato in realtà è molto più ampio rispetto a quello che si possa pensare, quantomeno rispetto al passato non più solo STEM quel cluster no, di profili legati un po' a tutto il mondo della scienza, tecnologia, non è solo quello Uh, purtroppo, magari anche per fortuna se riusciremo poi a cogliere le opportunità è molto più ampio riguarda un po' ogni uh, ogni azienda in qualsiasi comparto, in maniera piuttosto trasversale sempre il nostro osservatorio ma non solo il nostro osservatorio ha restituito evidenze di come oggi tra i profili più ricercati qui si fa uh, un segnale a me per abbassare un po' il tono forse no, e qui si fa più difficoltà di reperimento, c'è anche alla figura di specialistiche specializzate come l'operaio specializzato oggi fondamentalmente si raggiungono eh, in certe situazioni e contesti il 60% delle vacanze non si riesce a coprire. Non solo questi, pensiamo anche a profili specialistici come i conduttori di vettori, le professioni eh, sì, intellettuali eh, ma anche le professioni qualificate e legate al mondo del commercio e dei servizi li si è raggiunti si è raggiunti punte del 45-48% no, di, di eh, difficoltà di reperimento e le previsioni fondamentalmente attuali nel medio periodo non sono sicuramente no, eh, diverse o più ottimistiche, non solo dal nostro osservatorio, ma eh, cito anche un'altra fonte, il rapporto eccelsiori non camere, ha eh, previsto come nel trimestre aprile-giugno eh, saranno mh, attivate oltre un milione e mezzo di nuove assunzioni 70% nei servizi questo significa un più 13.5% rispetto allo scorso, uh, allo scorso anno quindi anno su anno stesso periodo ma è prevista anche un'ulteriore difficoltà di mismatch addirittura si parla di un 45% no, di difficoltà nel recuperare queste, queste posizioni e, e le aziende come reagiscono? Uh, lo abbiamo chiesto ai, alle nostre aziende agli HR, ogni anno noi conduciamo indagini, anche quest'anno l'abbiamo condotta nel primo trimestre e le informazioni raccolte rispetto alle sfide e le priorità per, per le aziende ci hanno consentito anche di tracciare quello che possiamo definire un, un quadro, una piccolo dei, dei principali trend di HR per il 2023. Ed è un qualcosa che lei già ha citato prima, no? ha fatto riferimento a retention oltre che attraction. Oggi per le aziende diventa un masso, una priorità, eh, trattenere i propri talenti, le proprie propri persone. Uh, sforzandosi non solo con azioni welfare come dicevo prima ma anche con investimenti importanti nell'ambito delle competenze quindi parliamo di upskilling reskilling uh, parliamo di competenze tecniche cosiddette hard skills per noi operatori del settore ma anche competenze trasversali soft skills sempre più importanti oggigiorno e questo lo si vuole traguardare attraverso quindi piani formativi importanti ma anche una cultura uh, del, dell'azienda Prima ho fatto riferimento alla centralità della persona, no? approccio people centric, eh, che potrebbe essere un must per noi HR, ehm, che è anche il pilastro di un employee experience di successo. Bene, chiedere fondamentalmente contributo al proprio personale, al proprio collaboratore dipendente, vuol dire in qualche modo tenerlo ingaggiato, vuol dire responsabilizzarlo e renderlo protagonista di quelli che poi sono sviluppi, successi e evoluzioni anche di un'azienda, è un modo anche per no? fidelizzarlo un po' di più, Dovrà essere questo un elemento uh, sulla bilancia per, prima di uh, compiere scelte magari di, di cambiamento. Certo, è un obiettivo insomma, non facile da raggiungere perché abbiamo detto prima, no? c'è questo grandissimo turnover che viene registrato eh, dai dati, quindi si fa fatica proprio a fidelizzare eh, il lavoratore all'azienda. Bisogna mettere sul piatto insomma, delle, <ride> delle cose importanti per far sì che eh, il lavoratore ecco, si leghi eh, di più all'azienda e non passi continuamente eh, da un contesto all'altro. Lei ha citato, dottor Aiello, ovviamente il tema delle competenze, qui io coinvolgo eh, Stefania Barbato di, di Talent Garden che è una delle community tecnologiche più innovative d'Europa e eh, qual è il vostro obiettivo? Quello proprio di creare opportunità di formazione e di networking nell'ecosistema digitale e quando citiamo la parola digitale per il contesto italiano diciamo che andiamo a toccare un punto un po' dolente eh, rispetto alle competenze del nostro paese, io sono andata a vedere un po' ecco, la, la classifica, l'ultima classifica classifica ufficiale eh, sulla eh, la digitalizzazione all'interno dell'Unione Europea e su 27 paesi l'Italia è il 25 posto davanti solo a Bulgaria e Romania quindi insomma una sfida bella impegnativa proprio a partire ecco, da questo dato da questa classifica io le chiedo quale metodologia e approccio utilizza Talent Garden per cercare di vincerla questa sfida grazie mille Valentina e buongiorno a tutti eh, sì, diciamo che come Talent Garden abbiamo un bel po' di lavoro da fare in Italia. E, mh, siamo in, magari spendo qualche parola anche un po' per raccontare chi siamo. Siamo una digital skills platform, siamo presenti in questo momento in, più o meno in tutta Europa, abbiamo 13 sedi. In realtà abbiamo anche un'acquisizione internazionale con Hyper Island e quindi siamo presenti anche in altri stati extraeuropei tipo America, Singapore. E, sì, allora, il tema digitale è un po' un tema cruciale in questo periodo, lo stiamo riscontrando a più livelli. Come, come Talent Garden abbiamo, partiamo da una, una dimensione di campus, diciamo, quindi formazione pura in cui si fa... Uh, school su uh, competenze digitali quali design, data analytics soprattutto, tanto digital marketing che citavamo anche prima e materia STEM. Uh, in realtà poi abbiamo anche altre dimensioni e in particolare io sono in questo momento qui per la dimensione B2B, il team di corporate transformation che lavora principalmente con le aziende e eh, come team appunto uh, che si suddivide in tre filoni e copre dal, dal farmaceutico ai servizi finanziari, passando per le large corporates in generale, riscontriamo a più livelli una necessità molto importante di eh, coprire queste competenze digitali, sia in tematiche di nuove assunzioni, sia proprio con tematiche di, di eh, fare reskilling di chi è già presente all'interno dell'azienda, a più livelli di popolazione, quindi non pensiamo soltanto alle fasce più senior, ma anche a quelle più giovani. Quello che facciamo è quindi creare dei percorsi di formazione, che eh, incidono su diverse categorie di persone, quindi dalla, dalla tematica del leader alla tematica del talento che appunto va coltivato, alla tematica anche appunto della popolazione aziendale a più livelli. Ancora, eh, quello che riscontriamo è che anche a livello di skills, ci sono sì le skills digitali, quindi. Uh, quelle un po' più uh, orizzontali che poi magari vedremo anche meglio, ma uh, in realtà c'è anche proprio un tema di andare più a fondo con le skills verticali, quindi se parliamo di settore finanziario approfondire quali sono le tematiche fintech, le tematiche di equity crowdfunding, di lending di cui possiamo trattare. A livello di, ehm, di education e quindi rivolta sia verso le aziende ma anche verso l'esterno, ad esempio prima citavamo eh, delle statistiche. Secondo l'ultima statistica Istat eh, abbiamo il 22,9% di giovani che sono inoccupati in questo momento, li categorizziamo appunto come NIT, quindi giovani che né lavorano né in questo momento studiano e Quello che stiamo facendo ad esempio con un grande gruppo bancario è proprio creare un percorso di formazione non sulle classiche materie STEM che prima venivano citate ma appunto su un percorso di digital marketing per reintegrare questi giovani nel mondo del lavoro. Quindi queste sono un po' alcune delle attività che facciamo. In realtà poi anche sulla parte di talent retention che citavamo prima aumentando la richiesta da parte dei gruppi bancari proprio di creare dei viaggi formativi sia per un discorso di contaminazione che per noi è il punto cruciale eh, di quello che facciamo, quindi contaminarci con altre aziende, eh, capire che eh, oltre al mondo della, della grande azienda in cui siamo ci sono anche altre dimensioni che possiamo apprendere anche magari da realtà un po' più piccole ma ipertecnologiche, quindi anche i viaggi di formazione sono molto richiesti in questo momento e eh, ci stiamo spingendo tanto in questa direzione. Ecco, A proposito di formazione, poi naturalmente su questa parola coinvolgerò anche il dottor Spagnuolo, un ultimo input, ecco, perché io so che il vostro motto è impara da chi fa, eh, con una forte componente proprio di contaminazione, che cosa vuol dire a livello pratico e quali sono ecco, i risvolti positivi di questa contaminazione? Certo, allora, noi nasciamo appunto come community di startup, quindi ovviamente gli imprenditori sono il cuore pulsante di tutto quello che noi vediamo e viviamo ogni giorno. E, eh, andando a creare questi percorsi di formazione ci siamo chiesti quale potesse essere un po' il il modo migliore di creare non la classica lecture orizzontale in cui abbiamo lo studente seduto che ascolta e apprende ma creare qualcosa un po' più esperienziale e abbiamo quindi ideato un percorso che possiamo dire che è triplice, abbiamo um, un, mo un momento di visione, di ispirazione in cui appunto chiamiamo Um, un expert in grado di dare una visione alta alla popolazione aziendale. Successivamente entriamo nella parte di Learn, quindi la lecture vera e propria in cui andiamo a insegnare le skill. E infine abbiamo la terza parte, che è quella dei workshop, in cui chiediamo agli uh, stessi alunni di lavorare su progetti concreti che magari possono essere utili all'azienda, quindi non soltanto un piano teorico, ma un piano di innovazione vera e propria. Quindi per fare tutto questo Uh, molto spesso abbiamo riscontrato che gli stessi imprenditori sono uh, i docenti migliori perché uh, lavorando su progetti, su attività imprenditoriali ogni giorno hanno delle skills uh, pratiche che riescono a trasmettere quasi per osmosi uh, agli studenti. È un progetto molto interessante e qui eh, io coinvolgo proprio anche Nicola Spagnuolo del centro di formazione e management del, del terziario sul concetto di formazione permanente, no? ormai lo, lo sentiamo citare molto spesso, proprio è una necessità vista la, la mobilità estrema del mondo del lavoro, del mercato del lavoro e anche la competitività eh, tra le aziende. Ecco, voi quali nuovi criteri eh, adottate in termini proprio di formazione e di employability dei manager. Buongiorno, buongiorno a tutti, Beh, intanto eh, una prima mh, puntualizzazione è questa, noi ci rivolgiamo ovviamente soltanto ai, ai manager, no? quindi ai, ai dirigenti, Il CFMT nasce 25 anni fa dal contratto collettivo del terziario, Italia e Confcommercio già 25 anni fa, decisero la creazione del CFMT e all'interno del CFMT circa 30.000 dirigenti eh, fruiscono della nostra formazione per più o meno 9.000 aziende. Eh, il tema della formazione permanente in questo momento per noi è prioritario, um, da qualche anno abbiamo spostato un po' l'asse della nostra attenzione dal ruolo aziendale, dalla funzione aziendale alla persona in quanto tale, perché questo? Perché eh, il ragionamento che lei faceva prima eh, non solo mi convince, ma sono molto molto molto d'accordo con lei, cioè questa evoluzione continua sia nell'ambito delle aziende ma soprattutto nell'ambito nell delle carriere, delle persone e in particolare dei manager, è, mh, è, è molto rapida e quindi richiede un costante aggiornamento di competenze. Una precisazione però che occorre fare è che è certamente necessaria la formazione permanente, che va però affiancata alla formazione continua, mi spiego meglio. Da un lato è necessario eh, tenere sempre aggiornate quelle competenze tecniche, mh? anche per i manager, Magari non profonde in maniera del tutto verticale, però è necessario mantenere quelle competenze in addestramento, mi verrebbe da dire, utili al saper fare delle cose nuove. Le evoluzioni tecnologiche, la sostenibilità, richiedono delle competenze tecniche verticali che hanno bisogno di una costante manutenzione e di un costante aggiornamento. Quello però attiene all'ambito dell'addestramento. Altro è la competenza di tipo invece orizzontale, no? l'apprendimento. La vera differenza fra le due è che la seconda, l'apprendimento, attiene al saper essere, non al saper fare. In questo momento la competenza forse più importante per i manager, a cui noi siamo più attenti, se vuole, in questo periodo storico, è proprio questa, cioè quello di saper essere diversi rispetto a qualche anno fa, perché tutto è molto cambiato intorno alla figura del leader e del manager. Ed è necessario che anche loro stessi cambi, cambiano in qualche misura il loro approccio alle cose e alle persone. Quindi in questo, in questo senso abbiamo messo al centro la persona, ma nel senso che le stavo dicendo prima. Così facendo abbiamo sostituito un po' l'intera nostra offerta, che non è più fatta di corsi, ma di esperienze formative all'interno di learning path, cioè di percorsi, all'interno dei quali però ogni singolo dirigente stabilisce i propri obiettivi personali, di vita, familiari e anche professionali. Mettendo però tutto insieme, mai scindendo gli ambiti di vita, cioè personali, familiari o professionali, la persona è unica e tale rimane e questa è la vera sfida, cioè riuscire ad interpretare i bisogni delle persone a prescindere dalla dimensione in cui essi operano sia quella familiare, personale, piuttosto che professionale, piuttosto che, ma l'importante per chi fa il nostro mestiere, suppongo anche per, per Talent Garden, ma in parte anche per voi di InfoJob, ecco la vera sfida è questa, cioè quella di interpretare i bisogni delle persone, nel nostro caso dei manager, al di là della funzione aziendale ricoperta in quel dato momento certo ecco non considerare il lavoratore come un semplice impiegato all'interno di un'azienda ma come una persona che porta il suo valore e il suo talento all'interno del contesto lavorativo ecco io mi raggancio ad una frase che lei ha detto cioè ogni persona è unica ecco come si può rispettare eh, tutto questo nell'ambito della formazione cioè la formazione quindi deve diventare personalizzata oppure standardizzabile guardi Dipende dalla tipologia di formazione, lo dicevo prima, la formazione in addestramento è standardizzabile, la formazione continua è necessariamente standardizzabile, no? eh, per mille ragioni, anche per, per una questione di mero costo, eh, difficilmente è standardizzabile la, ferma, la formazione rivolta alla crescita della persona in quanto tale, è poco standardizzabile per, per, quella, per quella dimensione di unicità. Che diceva lei prima, ma non soltanto, è poco standardizzabile, anche perché eh, occorre, occorre fare un, un, un passo indietro. Esistono tre tipi di formazione: la formazione formale, non formale e informale. E noi spesso ce ne dimentichiamo. Noi spesso, noi operatori della formazione intendo, ci rivolgiamo ad, una sola, ad un solo ambito di formazione, che è la formazione formale. No? Eh, formazione d'aula o anche no, no, ma in qualche modo occorre che ci sia un prodotto formativo dal quale eh, astrarre in qualche misura delle competenze. In realtà non è poi così vero. Se lei ci pensa, le occasioni di, di, di apprendimento nella vita di ognuno di noi sono tantissime, e soltanto che le releghiamo in ambiti eh, nei quali abbiamo appreso quel tipo di competenza. Le faccio un esempio, io ho due figli, no? Eh, non sono una persona estremamente creativa però da piccolo ho imparato a giocare con i Lego piuttosto che con le bambole di miei figli inventando storie del tutto assurde ma sviluppando tantissima creatività e come me immagino tanti di noi abbiano fatto esperienze simili ora se noi riuscissimo soltanto a riportare in ambito professionale quel tipo di competenza appresa in un ambito del tutto diverso ma pur sempre funzionale ad una qualche competenza utile a migliorare se stessi quindi ribadisco non il saper fare ma il saper essere diversi in ambito professionale, ma quanto varrebbe questa cosa qui? Quindi la capacità di trascrizione della formazione e delle esperienze formative apprese in vari ambiti deve diventare una capacità della persona, cioè prima ancora che ragionare di personalizzazione della formazione, noi dobbiamo imparare ad imparare, imparare ad apprendere, non so se mi spiego, Sembra un paradosso, ma è estremamente... No, no, importante. certo, mi fa venire in mente anche una cosa, cioè che tutti noi in realtà, al di là ecco, dell'ambito lavorativo, siamo contemporaneamente studenti e maestri in continuazione, ecco, rispetto naturalmente alle, alle persone con cui entriamo in contatto e quindi il, il nostro bagaglio si amplia sempre enormemente attraverso l'esperienza, attraverso lo studio, attraverso la, la formazione. Ecco, per chiudere la tavola rotonda, un'ultima domanda che rivolgo a tutti e tre i miei eh, speaker, eh, ovviamente sulla base delle riflessioni che abbiamo fatto, volevo chiedervi ecco, quale cambiamento Culturale legato al mondo del lavoro, vi auspicate da qui ai prossimi cinque anni, partendo dalla dottoressa Barbato? Sì, eh, diciamo che mh, pensando anche un po' a quello su cui noi stiamo puntando molto. Eh, mh, dato che parlavamo di digitalizzazione mh, ne parlerei anche a livello di eh, due macro aree che stiamo vedendo sempre più richieste, io vengo dall'ambito finanziario, mi occupo esattamente di quello e vedo che stanno aumentando tantissimo quindi integrare nel digitale la visione della sostenibilità penso magari a, nel processo specifico non lo so, a eh, carbon data scoring quindi utilizzare sempre di più piattaforme che possano effettivamente darci una maggiore visione di come eh, implementare la sostenibilità nella nostra vita, ma poi anche eh, lo stesso Web3 a livello non di speculazione ma di tecnologia, quindi secondo me è qualcosa che impatterà sempre di più, eh, non cito l'intelligenza artificiale perché in questo momento è quasi eh, abusato, se penso di tra cinque anni mi vedo sempre più sostenibilità e Web3, quindi dire questa. Dottor Aiello? Io devo confermare quanto ha anticipato no, la collega del talk, perché il digitale è forse la parola chiave in questo momento, digitale come alleato principale delle persone, No? Uh, ha citato intelligenza artificiale fondamentalmente l'obiettivo di tutte queste evoluzioni è sempre aiutare l'uomo a fare a essere più efficiente più efficace e quindi una parola fondamentalmente è liberare tempo tutte quelle attività un po' time consuming che possono fare algoritmi, software liberare tempo per le persone da dedicare alle persone abbiamo detto la centralità della persona approccio people centric lo possiamo questo mettere in pratica davvero se sì il tempo lo recuperiamo, lo dedichiamo ad attività di maggior valore, come parlare con le persone, preoccuparci dei propri interessi e bisogni, il benessere aziendale quindi saper essere, prendo fondamentalmente uno spunto no, di riflessione della collega di Talk e ehm, con una però consapevolezza laddove non ci siano le competenze sufficienti coraggio affidarsi a specialisti di settore noi questo è un trend che abbiamo osservato sul fine dello scorso anno e quest'anno sono aumentate le richieste di da parte di eh, soprattutto piccole e medie imprese, non sempre la piccola e media impresa ha un dipartimento e ci ha strutturato. Tante volte chi si occupa di ricerca e selezione è il titolare, abbiamo detto prima, no? acquisisce competenze, o è un responsabile di un dipartimento produttivo o ufficio acquisti. Le competenze lì eh, di, un, di un human resource non ci sono. Ebbene, Abbiamo osservato come in questi casi consapevolezza, lungimiranza, affidarsi a chi, specialista del settore, può dare una mano per comunque utilizzare quel, quel beneficio. Il digitale è un alleato delle persone, se è saputo utilizzare. Bene, allora, beh, tante parole chiave le abbiamo già messe sul piatto, digitale, consapevolezza, lungimiranza. Tocca a lei, dottor Spagnuolo, arricchire il nostro Ma, vocabolario, nuovo vocabolario del mondo del lavoro. Allora inserisco un, un nuovo concetto, quello di apprendimento organizzativo e vi spiego perché. Quello che mi auguro è che la formazione diventi un valore di sistema, la formazione di per sé è neutra, non ha valore. È come le vitamine, se le prendono mi fanno male, ma di per sé non ha valore. Se non, gli, se non gli si attribuisce un obiettivo chiaro, la formazione è neutra, deve sapere a cosa deve essere utile. La formazione è utile se serve a qualcosa. Quindi il punto centrale è che in questo momento noi stiamo, stiamo osservando un, un, un, un, quasi in maniera bulimica, no? Una fortissima richiesta di formazione, da ogni punto di vista, noi in CFMT ce ne stiamo accorgendo quasi quotidianamente. Qual è il rischio che vedo? È che anche laddove i manager dovessero eh, formarsi così tanto, se questa formazione rimane a livello prettamente individuale e quindi non infonde di sé l'intera struttura organizzativa, il sistema non cresce. Il vero passaggio non è tanto formare i manager affinché diventino dei manager illuminati, è far sì che questa illuminazione del singolo manager, anche a seguito della sua formazione, diventi un patrimonio istituzionale all'interno dell'azienda affinché questa possa crescere. Perché se questo passaggio manca, disperdiamo tantissime risorse che stiamo in questo momento investendo in formazione. Abbiamo formato tantissimo, ma se di questa formazione non ne trae beneficio singola azienda e evidentemente l'intero sistema economico e aziendale, beh, abbiamo fatto soltanto la metà del nostro percorso. Chiarissimo. Io ringrazio eh, i miei ospiti naturalmente per il, il loro intervento, le loro riflessioni. Fabio Aiello, Head of Corporate Sales di Infojobs, Stefania Barbato, Learning and Innovation Program Designer di Talent Garder e Nicola Spagnuolo, Direttore del Centro Formazione e Management del Terziario. Grazie ancora Grazie. per aver partecipato Grazie. al nostro forum. Thank <music> you.